Una delle domande che vengono fatte più spesso nei gruppi Facebook o nei forum dedicati a, al dropshipping specialmente quelli dedicati al dropshipping su Shopify, dove le persone non hanno molta confidenza con Ebay è quella sulle sospensioni Ebay, molti pensano che è impossibile fare dropshipping su Ebay perché Ebay ti sospende l'account perché eBay ti blocca senza motivo e quindi non è un business sostenibile. Ecco perché oggi voglio parlare con te delle sospensioni eBay e come fare a costruire un business di successo nonostante le sospensioni eBay ed evitare che una sospensione ti distrugga il business. Resta con me! Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale! Vi ringrazio per esservi iscritti, stiamo crescendo, grazie a tutti, come sempre. Eh, come abbiamo visto oggi andremo a parlare delle sospensioni eBay a, e nello specifico come fare a costruire un, un business di dropshipping di successo su eBay nonostante le, le sospensioni. Eh, mi ricordo quando ho iniziato a fare dropshipping su eBay dopo i primi tre mesi ho ricevuto la mia prima sospensione a tempo indeterminato e questo ovviamente è molto frustrante è molto diciamo, ti, but, ti butta giù perché ovviamente dopo che lavori, dopo che cominci a vedere dei risultati eh, ti, ti distruggono tutto ti, ti tolgono tutto da senza perviso eh, ma co, cosa ho fatto? cosa, cosa ho pensato? molti vedono questo come un limite io invece ho pensato che è un business che funziona perché se ha funzionato per tre mesi e ci sono persone che lo fanno da anni probabilmente ci sarebbe stato il modo per bypassare questo e fare in modo che funziona premettiamo che le sospensioni bay non sempre sono casuali molte volte che ovviamente l'algoritmo di bay e analizza decine e decine di, eh, di, di variabili quando, quando operiamo, quindi molte volte una sospensione senza senso in realtà ha altre motivazioni dietro che noi ignoriamo questo, ma non è questo l'argomento del video, ho fatto un video dedicato video vi lascio la scheda per andarla a vedere in cui parlo delle sospensioni ebay eh, in questo caso voglio parlare su come costruire esattamente il business nonostante le sospensioni perché le sospensioni possono accadere anche se possiamo limitarle in ogni caso dipendiamo da un'altra piattaforma che ci può limitare che ci può sospendere o buttare fuori però ragazzi eh, prima di addentrarci un attimo nei dettagli non fatevi, non, non fatevi limitare da questo perché eh, questo, quando aprite online almeno che sei un colosso come Amazon, eh, è difficile che non dipendi da qualcun altro. Mettiamo il caso che chi fa dropshipping su Shopify ha sempre problemi perché eh, ha problemi con il business manager, viene sospeso da Facebook al business manager o Shopify ti può chiudere il negozio, dipendi da Stripe, dipendi da Shopify Payments, dipendi sempre da qualcuno. Se vendi su Amazon Amazon blocca gli account ancora, ancora più spesso di ebay ed è molto più difficile sopravvivere per tanti motivi che non sto a spiegare in questo video eh, quindi non deve essere un limite, dovete, dovete accettarlo e trovare il modo come andiamo a vedere di lavorare, eh, lavorare nonostante queste rendi diciamo, e prevenirli perché questo è il punto dobbiamo prevenirli per evitare di farci buttare a terra e farci distruggere quando accadono ma andiamo un attimo ai livelli pratici cosa ho fatto qual è la soluzione ragazzi la soluzione per non farci distruggere è ovviamente avere più negozi più account di bail voi avete un solo negozio una sola entrata e vi tolgono quell'entrata ovviamente è più difficile reagire ovviamente vi butta a terra vi, vi, vi cominciate a deprimere, a deprimere vi cominciate a dubitare di questo modo di lavorare ok e invece avendo più entrate avendo più negozi dove splittare il vostro business il vostro rischio perché state splittando il vostro rischio se ve ne eliminano uno per qualsiasi motivo ne avete altri due altri tre altri, altri dieci sì la prendete a male la, state a un momento di impatto fa male ok è normale vi stanno togliendo comunque una fonte di entrata un, una cosa in cui avete lavorato, però ne avete altri tre, ne avete altri 9 che vi da, da, da sostenere, che vi sostengono, quindi non è la fine del mondo. Oltre che ovviamente è più facile scalare, avendo più negozi, e anche, eh, eh, eh, vi divide il rischio, ok? Vi splitta il rischio mi dà una certa sicurezza, ovviamente aumenta il lavoro di gestione, ma aumenteranno anche gli introiti, aumenteranno anche le entrate avendo più negozi. Ma come, come facciamo a gestire più negozi? Ci sono eh, due tipi di account ebay, ok? Eh, diciamo, due tipi di multi-account. Eh, il primo tipo si chiama account linker account collegato cioè eh, collegato a voi voi avete due account con gli stessi nominativo con gli stessi, eh, stessi dati lo stesso numero di telefono eh, eh, stesso ip stesso, stessa macchina eh, macchina intendo il computer e ovviamente la l'agritmi ebay sa che siete voi e quindi se ve ne sospendono uno vi sospendono anche l'altro eh, seco il, secondo, il secondo tipo di multi account si chiama in inglese stealth. Cercate su Google Stealth, se mangeremo l'inglese troverete una montagna di documentazione. Che cosa significa? Significa per avere più account, o questo anche se vi hanno bannato da eBay, avere un altro account, un nuovo account non collegato a voi, quindi con altri dati, eh, con un altro computer, altri IP, altri numeri di telefono, tutto diverso. Eh, solitamente chi usa, usa un nome del familiare, un account degli amici, un account de, eh, dei familiari eh, ovviamente che poi confluisce nel vostro Paypal, i fini contabili, i fini fiscali, in tutto quello che volete non è questo l'argomento del video eh, quindi cosa succede? Come andrete a connettervi in questi account? ovviamente non volete utilizzare lo stesso browser non volete usare lo stesso IP per connettervi, dovete installare più browser nel computer oppure creare più utenti su un browser in modo della cronologia, perché il legge la cronologia quando vi collegate, anche Amazon, anche Shopify, tutti quanti leggono la vostra, la vostra cronologia. E quindi collegarvi in maniera separata, diverse IP, diverse eh, VPN, ci sono diversi modi eh, per, per farlo. E andarle a gestire come se fossero negozi, entità diverse. Questo vi dà anche un'altra possibilità di crescere perché volete stare più velocemente potete avere più limiti di vendita eh, ovviamente perché se avete tanti negozi potete avere più limiti, più limiti di vendita e vendere più oggetti mettere in, più oggetti in vendita eh, ovviamente poi qua nasce la, la domanda immagino come faccio a gestire tutti questi account diventa un casino, devo connettermi ogni giorno da una, un computer diverso da un browser diverso, da un IP diversa devo fare collega e scollega ogni giorno Ecco perché noi andiamo a utilizzare dei software esterni, eh, come per esempio AutoDS, che trovate il mio link in descrizione, per gestire i nostri account. AutoDS ci dà la possibilità di inserire eh, diversi account, 10 account, 20 account, da eh, gestire tutti nella stessa piattaforma, quindi avremo il customer service, i messaggi, tutti i messaggi, tutti gli account sul software, tutti gli ordini, tutti gli account sul software, potremmo inserire i prodotti direttamente dal software in tutti i negozi, potremmo gestire gli out of stock ovviamente out of stock significa oggetti non più disponibili alla vendita eh, potremmo gestire a tre, quasi a 360 gradi i negozi Bay senza accederci quindi ovviamente avremo sempre un pannello di controllo principale da cui gestirlo comunque ho fatto altri video su software, ne, ne farò altri questo video è un attimo dedicato a, alla sospensione Bay perché su Facebook sempre prodotto tutto l'altro ricordatevi di iscrivervi al canale e mettere like al video, così mi supportate e mi motivate a fare sempre più video eh, detto questo, tornando all'argomento principale, ragazzi, mi stavo dicendo come facciamo a trovare nuovi account eh, potete crearli, potete creare nuovi account separati l'un dall'altro oppure potete trovare account da amici, familiari, eh, account in vendita ci sono forum, ci sono siti che vendono account stealth eh, proprio ai venditori che hanno bisogno di molti account, o che sono bannati, eh, ovviamente state attenti. Non vi posso mettere ovviamente il link a questi account. Fate una ricerca, state attenti quando fate le transazioni eh, e cercate. Ci sono certamente materiali in giro, ovviamente. Se avete bisogno, potete sempre contattarmi via email o via Instagram. Trovate il contatto in descrizione. Quindi comprate questi account. Il mio consiglio è iniziate con uno perché. Eh, perché se voi non sapete gestire un account difficilmente ne potrete gestire due o tre o cinque quindi gestite il primo automatizzate il più possibile il processo in modo che ha bisogno sempre di meno della vostra presenza eh, assumete qualcuno prendete un indiano, un filippino, un assistente virtuale che vi gestisce le, le task diciamo noiose, ripetitive, aggiornamenta, automatizzate il processo capite come funziona tutta la macchina di ebay, come funziona tutto il tipo di business e poi comprate o trovate un altro account e scalate il business e dividete il rischio per quanto riguarda paypal che immagino che sia una cosa che vi sia venuta in mente potete usare lo stesso paypal ma eh, non potete usare la stessa email o Paypal per pagare le fees, le commissioni ebay per pagare le commissioni ebay in quel punto per non fare, fare quelli gli account dovete usare diverse carte e dovete utilizzare Paypal per ricevere semplicemente i pagamenti su Paypal, su un conto Paypal, potete mettere fino a 8 email diverse e potete usare su 8 account diversi ovviamente ragazzi nota, nota, una nota non è che si se ebay vuole trovarvi che se voi vi trova, vi può buttare fuori, ok? Noi facciamo questo non perché ci dà sicurezza al 100% di non essere trovati, ma per dividere il rischio che se ci vanno un account, altri ci restano in vita e possiamo continuare il business perché difficilmente se abbiamo 15 account in vendita anche se vogliamo vendere lo stesso numero di oggetti li dividiamo in 15 account 10 account difficilmente se abbiamo 10 account ci sarà un effetto domino tutte 10 magari 1 2 ma 8 restano poi ovviamente ragazzi il principio è sempre prevenire le sospensioni andatevi a guardare gli altri miei video nel canale quelli dove parlo delle sospensioni ebay e -pay sospensioni paypal andatevi a vedere prevenirle e fare in modo che non ci troviamo in questa situazione che comunque può accadere, quindi preveniamola e costruiamo una struttura, una strategia per riuscire a lavorare e scalare un business. Questo video è stata voluta, è una risposta a tutti quelli che mi chiedono, mi scrivono su Facebook che il Bay sospende, che è impossibile scalare su eBay. questa è una risposta per chiarire questa posizione. Spero che le informazioni che vi ho dato siano state utili per oggi, grazie a tutti di seguirmi, vi aspetto al prossimo video, ciao!